Bonucci oh, vai in avanti a cercare Kostic. Kostic cerca il pallonetto. Va a Paredes. Leandro Paredes porta avanti la Juve con un gioiello su calcio di punizione. Eccolo qui il primo gol con la maglia della Juve di Leandro Paredes. Calcio di punizione perfetto ha girato la barriera e l'ha messa lì dove Falcone non poteva arrivarci, l'ha sfiorata con la punta delle dita, ma non è bastato c'è spazio per Fagioli Fagioli scucchiaia ancora per Miretti Fabio Miretti e la serata delle prime volte primo gol in bianconero anche per Fabio Miretti al venticinquesimo minuto lo rivediamo sembrava buono invece no posizione di fuorigioco sfortunato Fabio Pezzella può andare al cross ci riesce Paredes fa impennare il pallone che rimane lì c'è un tocco di mano calcio di rigore per il Lecce parte Sisse in corsa lunghissima con il sinistro il pallone finisce in porta ha intuito Tec ma non è bastato Pareggio il lecce al minuto 37, Kostic il pallone al limite per Vlaovic. Tuccian Vlaovic torna a segnare, torna a esultare e torna avanti la Juve al quarantesimo minuto. Una gran girata di DV9, che fa 9 centri in campionato. E un altro assist di Kostic, c'è una leggera deviazione. Ma si coordina alla perfezione Vlaovic e non lascia scampo a Falcone, la infilata nell'angolino. Ducian. Un grandissimo gol di Maria. Va morbido sul secondo palo. A cercare Bremer. La torre poi Miretti era tutto. Buono, Ma Paredez al centro il palo pieno da parte di Danilo. Sfortunata la Juve al 63. Movimento al centro dell'area. colpo di testa a su Sissé, ancora Cesny. questa volta su Baschirotto. Poi Pogba, una gran giocata di Pogba, per Vlaovic esce Falcone e chiude Dusan, era tutto buono, non si è alzata la bandierina. E finisce qui, finisce qui dopo 5 minuti di recupero, 2 a 1 per la Juve che torna a vincere e torna a vincere all'Allianz Stadium.